Salve a tutti ragazzi, ho deciso di registrare questo video per parlare di un problema che il giorno d'oggi offrige alla società a livello mondiale. Questo problema è la disinformazione. Quanti vi vuole al telegiornale senza spesso parlare di minacce di guerra, e o attentati terroristici? Immagino la maggior parte. Bene, ciò che spesso i ricognitivi nazionali non è vero. La verità è sempre nascosta al governo, forse per la paura che la gente possa lasciarsi prendere panico o forse perché preferiscono tenere tutto segreto per, per, per poterci ingannare in me. Ciò non ha importanza. Io non tolgo che la verità venga nascosta ai cittadini. Per questo ho deciso di dare inizio ad un'attività che prende il nome di Anonymous. Come molti voi sapranno, gli Anonymous sono un gruppo, appunto anonimo, che combatte per i vari diritti dell'uomo. Questo progetto, infatti, nascerà con l'idea di Anonymous. Parliamo del sito. Chiunque può amministrare il sito, basta seguire il procedimento al suo interno, scaricando un file ottenendo e ottenendo gratuitamente le garanzie di accesso. E lascerò il link del sito in descrizione. L'importante è, diciamo, la, la regola fondamentale per poter fare parte del sito è mantenersi ampio. E adesso è giunto il momento di farti. C'è la possibilità a chiunque di caricare questo video sul proprio canale youtube o sulla propria di facebook twitter arrivederci